zombie apocalypse buongiorno ragazze come state? spero bene allora nuovo video vlog anche oggi perché siccome non l'ho fatto in tutta la settimana e non l'ho più fatto questi video vlog si sì, scusate sono in pigiama e metà con la maglia intima ma non le posso fare a meno poi tra poco mi vesto, quindi mi vedrete, mi vedrete completamente vestita questo è un video vlog casericcio perché non, non esco fuori con la telecamera perché non mi vergogno ma più che altro eh, sono mesi, or sono che non faccio più video, vlog come si deve, ovvero al di fuori delle mura di questa casa quindi un po' di vergogna ce l'ho quindi un po' di vergogna perché però sono un po' timiduccia da quando non tiro più fuori il telefono per fare video in mezzo alla gente quindi mi vedo un po' spaesata un po' fuori dalla norma quindi no al momento non mi vedrete fuori dalle mura sarà quando prenderò un po' più di coraggio e un po' più di ehm, come dire di ehm, confident con la telecamera e anche con la gente che mi circonda a fare video blog fuori da queste mura per il momento non se ne parla neanche perché ragazze sinceramente boh, la, la trovo un po' non dico eh, fuori luogo fare video con la telecamera in mezzo alla gente però per il momento preferisco farli in casa e, e mi basta così al momento comunque niente ragazze voi come state? spero bene non ve l'ho detto già all'inizio del video perché ho uh, acceso play, ovvero la registrazione già sono minuti e 49 di registrazione quindi se il video vi dovesse piacere eh, siete pregati, ovvero senza forzata senza essere forzati perché ci mancherebbe altro di mettere un bel like se vi piace il video o un bel pollice in giù non importa e anche perché no, fatemi sapere con un commento se questo video vi piace o meno e come devo migliorare il mio canale, ma vabbè, questi sono, sono ognuno di voi, è, è, è soggettivo la cosa, non ci bisogna che ve lo dico io, è così, e niente quindi, io mi sono appena fatta la doccia e tutto quanto il resto, è docciata, lavata la faccia, i denti e tutto il resto, vabbè, non ci bisogna, ve lo dico, ma è così. Sì, mi ho detto in pigiama, ma è perché dopo la doccia mi sono rimessa in pigiama e ho deciso di dire tra poco che mi vesto, per, sì che mi vesto, perché non ce la facevo stare eh, tutta, tutta in, in accappatoio, non mi pareva il caso di accendere il rec con l'accappatoio. Ho detto no, mi ho detto il pigiama, la maglia è intima, forse a caso, scusate il telefono, un altro telefonino. Eh, se è il caso mi rivesto eh, mi rimetto in vestito vesti cioè mi metto qualcosa addosso di qualche altro indumento al momento ho deciso di mettermi il pigiama in seguito dopo questa registrazione o in un'altra clip mi vedrete vestita e niente Comunque, per il momento adesso eh, voglio cominciare a lavare i piatti perché se no si fa tardi da, da guardare che ore sono perché se no è un caos. Allora sono le 10 e 16, cominciamo bene. Io nel frattempo, ehm, come dire, accendo la tele. Non la telecamera, Sì, ciao. <ride> nel frattempo, accendo la tele, e mi vedrete con la tele accesa. Solo che Um, metto un po' il volume basso se riesco perché ci dovrei riuscire quindi niente a dopo allora ragazze mie finalmente sto riuscita a mettere la televisione un po' non molto alta ma una pena e nulla ora lavo i piatti e basta si esatto Federica volevamo anche chiarire questo aspetto della vita que son las las cosas comunque ce la devo fare per forza allora sto usando questo Dexal questo Spin molto buono, mi piace molto se eh, ce un po' le mani ma non me ne importa niente importante, no non è che non me ne importa niente più che altro è un po' Vabbè. insomma eh, mi piace ma eh, dopo, ogni volta devo stare a mettermi la crema mani quando vado a letto la sera perché ho le mani un po' di rospo ma vabbè comunque questo mi ci trova bene ed è 150 di prodotto, millimetri di prodotto e questo è il delsal per lavare i piatti, vedete? ecco qua, niente. Adesso lo uso qui, lavare i piattonzoli so e mi ci metto in buona lena a lavare i piatti, perché se no finiamo però e non calcio. Ho capito? Sta registrando, almeno. Sì, sì. con la forma de manera que... quello che ha detto sempre l'ha detto anche a noi diverse volte che era preoccupato per la questione economica perché era piano di occuparsi di tutto dell'azienda, delle bollette insomma diciamo che ancora non ho finito non fai niente cose che non devi Allora, testa salita tutto il mondo. Oh, allora, testa salita come tutto il mondo. Per assicurarsi un come di il dall'Olimpico. Ah, sì, invece, questo... Pulire l'altra tavola e poi sono a posto per pulire l'altra, per pulire questo. Per questa. Perché questa l'ho già ho in diretta con voi, adesso pulire l'altra. E poi arrivo a chiacchierare con voi e a, a toccarmi. Torno subito, ragazza, e io questa a per e nulla ho lavato tutto quanto non ho lavato per terra devo solo spazzare quello lo posso fare anche off camera e il resto ovviamente lo farò in un secondo momento come lavato per terra perché non è come il zozzo no. ma lasciamo per il perché è un po' il zozzo no? non so se la vado, adesso o dopo adesso vedrò vediamo allora, mi sono vestita si sì, lo so, ho il sopracciglia che fanno schifo non mi importa niente mi fanno dietro Schifo, non si dice, ma vabbè, dettagli e nulla. Adesso mi sono vestita come vedete, così pantaletkins e maglia, maglia semplicemente una felpa. E, e nulla. Adesso io mi precipito a spazzare un po' per terra. Non lavo perché con questo tempo di cacca non se ne può più, quindi non voglio lavare, ma spazzo e basta. Vabbè, niente. A dopo, dai. Intanto prendo la scopa e spazio. che è veramente brutta vedere una casa tutta sozza piena di mondizie. Allora, e rieccoci dunque ho spazzato tutto sto cercando di c'è una luce altrimenti non si vede niente e allora io finisco qua il video perché altrimenti diventa veramente troppo troppo troppo troppo troppo troppo, troppo lungo e non me lo guarda nessuno ma non me ne importa niente ho quasi chiude le visual perché chi vuole guarda chi vuole mi segue chi no ciao quindi nulla da fare io non mi interessa anche delle visual, non mi interessa solo esclusivamente divertirmi e come diceva la mia amica di youtube, una mia scritta anche non che solo amica che youtube deve essere vero, concordo con lei, un piacere un piacere vero e proprio altrimenti che divertimento è se uno guarda i video solo esclusivamente con piacere non è un divertimento quindi lascio libero spazio a chi vuole guardare i miei video a chi vuole non di non guardarlo e a chi no tanti saluti e chi si è visto si è visto non importa l'importante non voglio forzare nessuno con questo non sto dicendo che voglio forzare chiunque passa di qua a guardare i forse i video o tutti i miei video per intero No, tutti i miei video, tutti quanti. No, non esiste, non, non esiste proprio. Chi vuole li guarda, chi no, va bene lo stesso. È stato un piacere. Ciao, grazie di averti visto. È, è bello, ciao. E nulla, eh, io vi saluto, vi ripeto. Se vi è piaciuto questo video, spollicciate, commentate, iscrivetevi al mio canale YouTube. E attivate la campanella, ovviamente, per non perdere i prossimi video di aggiornamento sul mio canale. Sì, lo so, i miei video sono sempre gli stessi, ripeto. Ma continuerò di questa strada e chi non mi vuole seguire, appunto, ripeto, può andare ad altri canali. Non vi sto mandando chissà dove, a quel paese ci mancherebbe altro. Vi sto semplicemente dicendo, chi vuole mi segue, chi no, vedi tu o vedi o veda lei, non lo so. Comunque a prescindere da questo io vi saluto e ci vediamo dopo questo video se riesco, se non diventa troppo lungo in un altro nuovo video make up, perché non so quanto riuscirò a farlo non è smr, già ve lo dico, è un video normale semplicissimo, ok? chi vuole lo guarda, chi non potete faccio schifo o altre cose del genere non me ne importa no, fava. ciao, a presto un bacio like o dislike Pazienza. Amen. Non si può piacere a tutti. Ciao.